per quanto ancora intenzione di stare sotto la pioggia Non sta piovendo C'è un motivo, se ho messo gli occhiali da sole, non credi? Gli occhiali da sole per la pioggia? Favorisca i documenti Tancio, ma che cazzo? Certamente, agente In tal caso, ecco lei una multa per parcheggio sul tetto di birreria e il mio pianoforte? Giusto, ecco anche lei una multa per non stare indossando la cintura Ma è lo sgappello del piano Non importa, la cintura è obbligatoria anche se va piano